Sportos Eramis e D'Artagnan in fondo che sta arrivando Minchia ragazzi, suo... ma io alle 22.30 non posso <ride> sentire Atos Portos... E eh... eh beh insomma, eh, Alessandro Dumas ha scritto questo bellissimo... Eh, ma voglio scritto... dire, io capisco, Guarda, attenzione... Guardalo, guardalo, guardalo, guardalo, guardalo, guardalo. Parapara, Paraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapar e Bigi passa e gli fa marameo a cortese. Questo qua sarà eh, l'intro del film che farò su Luca Lazzari. <ride> Aspetta, cominci ci sono... sparare un po' di minchiate? Vai! <ride> vabbè, quella è la tua specialità, scusami Luca, te lo sì, devo sì, dire. Sì, sono The winner is Luca Lazzarato. Bravo, esatto. Luca, the sì, minchiamen... Ah oh, no, no, non si dice! Sì, no, vorrei... Lasciamo ancora le fasce protette. dopo no. le 10, dopo le vabbè, 10. vabbè, Welcome everybody! Buonasera cari amici di Motori della Leggenda, un caloroso benvenuto ad Watson's Glen. Siamo di nuovo in America, patatine e popcorn, e barbecue e via discorrendo e come se piovesse qui vicino a me the king of the road il re del nord l'uomo che ha fatto urlare le folle femminili que quel sentite sentite le ovazioni delle donne stanno osannando l'uomo che c'è qui accanto a me in cabina regia signori Qui con noi ancora una volta, Fabrizio. Mi fai pentire di essere presente questa sera? vai, vai. <ride> Un, due, tre, la galina fa cocco del... oh. Allora, stasera grandi novità, grandissime novità in arrivo qua su Motori della Leggenda. Vai, jingle bell, jingle no, bell. No, dai. E ancora presto, ancora presto. Nonostante il tempo brutto... Luca, beh, sto film e? me lo fai durare otto ore e mezzo, cioè... <ride> cioè. Bene, ti lascio la, lo scettro e la parola: fai tremare i registini delle tue donne. Che se tu gli dai in mano un carettino del gelataio, lo fa correre come un missile. Eh, comunque, stasera, è grande, io mi aspetto una grandissima lotta. Geminiani, stavolta l'ho detto giusto. Geminiani. Bravo. Mi sono allenato tutta la settimana: Geminiani, Geminiani, Geminiani, Geminiani Geminiani, <ride> Geminiani, Geminiani, Geminiani, senza la R, naturalmente. Ad ammordere le terga di Ninci. L'uomo che corre ormai anche con un gelato sotto il culo, cioè, beh, beh, dai, gelato, gelato, gelato, nelle terre, che <ride> raffredda gli animi. <ride> sì, dire. se vuoi. Esatto. Ti dà quel leggero brivido lungo la schiena e dà mm, Sento un brivido salire dallo suo Stoppati, vedo. stoppati, <ride> basta! <ride> basta! Attonella, cambia vino, no. Sennò... Ragazzi, cortesemente, pigiate sul pollicione, così più pollicione abbiamo, più siamo contenti. Il e... Principato di Monaco, eh... con tutte quelle straniocche paurose che esistono là, grifato come un castore in calore eh, per cercare di portare avanti. Ma castore in calore? Cioè, eh, ma, sì, eh. ma, ma dov'è Siamo Grecia? in primavera, i castori vanno in calore e la cartolina <ride> per fare Castrucci. ecco. Ok, allora seguiamo. <ride> Ciao Roberto che si è unito a noi questa sera. Incaronito, incattivito, in seconda posizione. Poi... No, noi non gufiamo. No, non gufiamo. Noi sussurriamo eh, così. Consigli. No, consigli a madame fortuna qui uh. che li accetti oppure no eh, dipende in ah. siamo in partenza siamo in partenza, partenza. partenza. Cal partenza. calma ti calmati, mi sta venendo attacchi pirina. attacchi guarda qua che quadratura è bellissima guarda. bellissima vediamo se riesco a mettere sera, vabbè, vabbè, così. Vabbè. ricordiamoci di togliere le macchine bravo macchine, lo stavo per dire eh. 60 minuti adrenalini, cico. Urbanetti, Sara, Randez, Randazzo e la Giunta. Randez. randez. Ma questa randez. è bellissima. Randez. Rand. <ride> dice... Niente, ho perso il telecomando che spegne Luca Zerato. Non so dove l'ho messo ragazzi. <ride> Attenzione, 46 <ride> secondi alla, alla partenza di questa gara. Watkins Glenn, ti piace questa? Watkins Glenn. Wattson Mercaball, sai? America ah, <ride> yes. Mercaball. Yes, yes, yes. Come diceva il grande Bertone. Mi hai mm. sfidato Modevagno. Sì, sì. Vedo un'inquadratura lato, bellissima. Stupenda, eccezionale, grandiosa. Zeffirelli in confronto a te e, nessun... e in questo momento sta passando anche un aeroplano. Sta passando un aeroplano, cito, NACP. Bellissimo, ce l'abbiamo soltanto noi. Sono Alessandro e Mantini e usciamo. Si stanno facendo i gestacci dal finisino. È partito un maremma. Ma... Che eh, sopraggiungono come due falchi indemoniati. Comunque, signori, la direzione gara avrà il suo gran bel da fare perché qui sono volate madonne, bestemmie, santi, chirichetti, angeli custodi, diavoletti incazzati perché lì dietro nel primo giro è successo di tutto di più, sembrava una grandinata in pieno agosto, eh, si sono viste macchine volare, tamponarsi, andare a destra macchine a giocare a flipper con i cordoli e i casi eh, si sta appropinquando a contare le viti della fanelleria posteriore di Pellegrino eh, sarà sicuramente molto molto molto atapirato avvicinato Sfanala, si sta facendo vedere tira fuori le bandierine Tiene fuori i tappi di Coca-Cola e passa, è quel cagnaccio cattivo che non lo vuol far passare, ma Mantini schiaccia fino in fondo il pedale del gas, si vedono i bulloni scintillare sull'asfalto, ma riesce a passare. Comunque mi pare che Pellegrino abbia messo la settima marcia perché sta allungando su Bolognese, sta così spremendo... What is What is <laughs> Bellissimo. <coughs> c'ho un, un mal di gola Luca stasera lascia stare. ti ci vuole anche te la caramellina mia moglie mi ha appena rimproverato ti si sente mangiare le caramelle che rinfrescano la tua ugola in diretta stai attento la prossima volta ti compri anche tu le caramelline sei stato, ti... stato redar redarguito eh, Redarguito. attenzione mantini su bolognesi il falco sulla lepre guardatelo sei si sta facendo vedere si sta appropinquando Guardalo Eccolo lì, qua. guardalo lì Incattivito, incarognito sverniciato, è Rimasta una, una maniglia della portiera di, di Bolognese in mano Ingrifato, sente odore di pellegrino Odore di pellegrino Sta andando a prendere pellegrino Intanto... eh, Comunque guarda che questi due qui si stanno arrovellando le terga uno con l'altro Perché lì davanti si vede quella macchina di chiamata di... di, di, di, di... Di, di Pado mm. Mantini uh, 1 56 177. Attenzione, e dietro in fondo ci siamo noi che siamo seduti su una, una seggiolina americana bevendo una bellissima Pat Weiser e ingozzandoci di altro, sì. vizio, Tu sì. bevi il Jack Tennyson, Single Man. Senti con il sigaro, con il sigaro. Senti, il sigaro, eh, mi raccomando, cubano. <ride> <Saccurati>. <ride> Affanculo Luca <ride> <ride> mi sono affogato, mamma mia! Io volevo fare una cosa bella, eh. mi raccomando Kubara. Guarda, due Englishmen che si stanno dando le botte, le pacche sul sedere, gli schiaffoni sul collo per litigarsi la sete. Che cazzo è? Un, ba un ballo tirolese? T -tiri -tiri -t eh, rapito, eh. <ride> mi fai morire, guarda. Ti stanno dando grande battaglia questi due, e ha fatto bye Be bye. Baby. No, no, ma ragazzi, io non posso. Eccolo, più qua, commentare. eccolo qua, è tornato lì davanti. È tornato lì davanti. Beh, beh, beh, beh. Eh, scusa, eh, sai, mi è scivolato il piede dell'acceleratore Ti ho lasciato passare un attimo e zacchete col paccio del coniglio, l'ha risorpassato. L'ha lasciato dietro con un palmo di naso e sta. Bellamente canticchiando la canzone di Marilyn Monroe, Bye Bye Baby, ormai famosissima, e se ne sta andando lasciando con un palmo di naso il nostro amico fortunato Fiorito. Eccolo là, attaccato alle terga di Lucchesi, sta contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viti della fannelleria di Lucchesi si sta facendo vedere azioni di grandissimo disturbo una, così, uno schiaffeggiamento psicologico eh, alle facoltà uditive e psichiche di Lucchesi eh, però Mantini, eccolo qua, si è infilato come il filo del lago dei Fatalù nella cruna e l'ha sorpassato con una facilità mostruosa con la M maiuscola di mostruosa The King of the north, come dice in Game of Thrones, del buon Jon Snow sta andando a cercare di portarsi via il trono di spade che in questo momento alberga sotto le terga di Pellegrino. Madonna, stasera cosa succede? Comunque okay, il nostro pubblico femminile stasera sta tifando per mantini, si stanno strappando... Eh, Reggi Seni, Mutandine, GPR, eh, Reggi Calze al pensiero di... Mantini, mantini, mantini! Ok? Ah, stavo, sì. stavo leggendo Daniele <ride> Culo, Culmone. Ha messo il, il turbo con la R alla parmense, con la R pizzicata. Era lui, l'uomo che ha fatto urlare le donne, Fabrizio, che ci delizierà della sua compagnia, della sua simpatia della sua voce calda, calda come il sole d'agosto per le nostre amiche. In questo, in questo momento è infiammata, non calda comunque. <ride> Ascolta. <ride> io, già io pure, tutto. pure io, pure io. Ah, eh, ne, ne discutiamo eh, un pochettino? Sì dai, parliamone così facciamo il contento l'amico Allora, Garbozzo, cosa dai? ne pensi dell'ultimo episodio? <ride> eh, um, ah, no uh, dai dai, non si dice, non si dice. <ride> dai, non si dice, dai, non si dice. Oh. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, eccolo qua il ghiotto nella quinta qua. posizione. Eccolo qua, chi che sta rrr, rrr, mordicchiando le terga di Cortese, gli sta dicendo: Ragazzo, sto arrivando. Preparati, ti darò la classica scappetata sul collo, e vedrai che in un attimo. Passo, ed eccolo qui che si fa vedere. Azione di grande disturbo, grande pressione psicologica sull'amico Cortese studiando l'avversario gli sta facendo le boccacce le pernacchie nel specchietto retrovisore di Cortese però non molla di un centimetro bellissima questa azione di Bigi con la sua mini eccola qua si sta affiancando ma non gliela fa ma non uh, traversò il drifting alla giapponese di Cortese madonna signor in questo momento si è sentito Bruce Lee aiuto ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! sentido ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! ¡Frima! qua Mangerò bel porcellino in un solo boccone, disse il lupo. Attaccati, appiccicati, francabollati come un chewing gum su un pezzo di... Che succede? Ah, come un chewing gum su un pezzo di carta o come il bostick sulla parete che lui ci metti la, la, la... Attenzione! No! Sì, eccolo qua! No, ce lo siamo persi! That's incredible! That's incredible. Ingarellato si è proposto come il leader della corsa. Ragazzi, Mantini on the best. La riscossa del topo che ruggisce. Topo che ruggisce, Mickey Mouse. Ah. Ma adesso tu non mi devi lanciare il sassolino che mi è rimasto nella scarpa, sotto il tallone, e mi dà fastidio e non mi dici niente. Dai, no, so, no, eh. no, no, non te lo dico. Non te lo eh, dico perché... Cattivo. Tu poi lo dici a tutti: cattivo, eh, quindi... cattivo, cattivo, cattivo ecco, ecco, a, a breve, a breve, a, a breve, con 4B, bre bre bre bre bre che lo dico da un mese. <ride> ragazzi, è no. incredibile. Quindi non ho... ci posso credere. Allora, mantini mi... i box, mantini box. Vabbè, conferenza qui, però, Pellegrino, <ride> che c'è il commento di Diego Italia Motor. <ride> Voglio il vino. <ride> Grande, grande Diego. <ride> grande Diego. Anche Questo... <coughs> se stasera io non sono tanto in forma con, sto, con sta gola, però... Cerco Possiamo di... dire che il vino è un fragolino doc eh, del contadino. Eh. Meno male che non ti ha sussurrato nell'orecchio. Mi... Scusami. Tessoro. Ora, oh, ragazzi, <ride> ve lo dico, mi sono cagato addosso. Dopo facciamo <ride> i conti, eh. E <ride> ha fatto... Oh, bon dio! Oh, buongiorno. Oh, buongiorno. Che bella questa Gara <coughs> Comunque ci stai anzimando Luca Cosa? <ride> Chia, stasera Luca siamo pazzi scatenati va. Comunque meno male che mia moglie ogni tanto non dice Luke, Luke Sono tuo padre Mortacci <susurra> <susurra> tua Mamma mia No. Incredibile. Che succede? Madonna signore Bigi con 77 b davanti, alla calabrese proprio. c'è Marco... un sorpassone. C'è un sorpassone. Di chi? Di eh, Bigi. Bigi sta andando a pizzicare le terga di Cortez <ride> volta... Mi a Fa morire sto uomo? Si, il... si ripropone. Alla... Si ripropone. Si eh? eh, Sì, l'hai detto così. Eh, io sono Poligrotta Adè, Adesso parlo alla calabrese Intanto Marco Bigi prova proprio l'attacco su Gianluigi Cortese Ma non ci riesce <ride> <ride> Muoio è stasera E' soppressata, è cielo, è soppressata. Daniele Chiamone Io sono nuovo del gruppo ma per me per quanto riguarda No scusami Ma per quanto si capisce il film durerà 4 qu ore <ride> Tipo, oh, no. be, tipo Benurno, no? È presente? Beh, ecco. Eh, minchia. No, la corazzata potionchi. La corazzata po Fa In cagare, fa letteralmente cagare la corazzata Attenzione, attenzione, comunque... Eh, eh bolognesi lo paga... No, no. non... E' tanto! niente, ma fai i pit. <ride> <ride> <ride> Fatta lui che dice no, sarà una saga L'impero colpisce ancora, Mamma mia, ragazzi, ci avaccio più. Quid di personaggi che dovevano parlare di loro, però invece è... è lì ingarellato, ingrifato con questo cornetto rosso sangue, il quadriforio verde di... Attenzione, io già prevedo parole di fuoco di Matteo Pellegrino per qualsiasi motivo nei domani mattina e nei giorni a venire. Io andrei in vacanza per una settimana, così non leggo perché... <ride> Penso le ire funeste E i mari e monti in tempeste Di Pellegrino per stasera Il sangue scorrerà a fiume Che la battaglia finale Di Game of Thrones Game of Thrones No Game of Thrones Ma, ma mi a morire Madre, chiamiamolo così, Vai. Game of del... Thrones Che stasera no, ecco. spoileriamo per... Vai che sei sempre Sei sempre sul pezzo oh? Sono sette giri che sta dietro a Cortese Grande <ride> Luca mi fai morire Allora il falco è arrivato sulla preda Eccolo qua L'aquila nera Eccolo qua Vai vai Luca vai vai sulla Sfogati preda, sul, sul Dai fai il vocino Fai vocino il vocino anche grigio, che lì che sta da Attenzione c'è Marco Pigi, perché, sì. perché non è tanto lontano eh. L'aquilotto nero ha sorpassato il leprotto Bella questa mi Molto piace. bella Molto si, Infatti si stavo riflettendo un attimino a quello che stavi dicendo Sì Eh, eh. Mi illumino d'immenso, punto. <coughs> punto, bella poesia. Sì, vabbè, adesso spiega perché. Ma li porta a C2, professore, ma che, che che È sempre lì, attaccato alle terga, sta contando 1, 2, 3, 4, 5. Drifta un'altra volta alla Yushu di Saramoto. Lei... Mentre fatalù sta rotolando, dice. Guarda vai, vai. che luna, guarda, guarda che, che mare. Minchia, pure io Va mi be. sto mettendo a, fare, a cantare. <ride> Mia moglie mi guarda. Mi, mi con guarda con e mi, con mi con fa oh, ma che cacchio hai stasera? E che ne so, sarà l'erba buona di Sono Luca Lazzarallo, Che ne so io. Il binello, la botte buona, il fragolino, ragazzi. Eh. Tutta la serata hai detto poesia. Eh, sì. Sei passato da Game of Thrones a D'Artagnan e. e esatto. pe, pe, manca Pulcinella, siamo a posto stasera. Grande. Eh, giri, eoni, e uni, eoni con il suo avversario. Sono anni e anni e anni, anni che lotta anni, con Marco anni, Pizzi. Anni. Sono anni e eh, anni e esatto. anni. Eoni. Mentre Diego Italia Motor dice: Buono il fragolino, buono sì, capito? Sì, guarda che effetti collaterali che abbiamo questa sera eh, con sì. Luca Lazzarato, che questa sera ha dato il meglio di sé. Ci ha intrattenuti a tutti, veramente, con uno spettacolo eh, veramente bellissimo. Ti ringrazio, Luca, perché comunque eh, <ride> hai fatto ridere veramente tutti. <ride> Senti, qua è che mi stava venendo la brutta battuta, però. Mi, non, non dire, non dire nulla, no, Luca. Ah non è da lui a fare la la la, la. Eh, non è da lui a fare la la la, la. Eh, non è da lui a fare la la la, la. assolutamente si sì. comunque ripeto eh, questi signori io li aspetto a midovaio e lì veramente vedremo una gara con i contro Fiocchi Mi aspetto scintille A non finire Grandi sorpassi Grandi duelli Perché lì sarà veramente La resa dei conti Signori Lì esatto. vedremo Cose che voi umani Non avete ancora visto Colui che È risorto dalle proprie ceneri Come la Fenice Grazie anche all'amuleto di Fatalù Signore ha fatto la gara della vita grazie a tutti quegli amici che ci hanno seguito e che e... ci hanno sopportati e supportati assolutamente, assolutamente, a cui mandiamo un bacione grandissimo, un grande abbraccio e niente noi ci sentiamo lunedì esatto campionato SPS Babbi. esatto allora una buona serata a tutti ciao Luca grazie mille ancora grazie per avermi ospitato e ci sentiamo prestissimo ok e... un saluto alla signora okay. <ride> anche a te la signora che mi ha fatto cagare eh. esatto, esatto una buonanotte a tutti ciao, ciao grazie ciao, per averci ciao. seguiti ciao ciao, ciao.